Stasera cosa si fa? Andiamo giù al club chiama la banda, ci si vede tutti là Non ho intenzioni serie, per oggi niente affari Se senti le sirene, comunque spegni i fari Rimandiamo i piani, quel che viene, viene Stasera avrò più room, che sangue nelle vene Passa sul retro, toc, toc, parola d'ordine I topi ballano, di gatto, di andarsi a nascondere Le notte si rincorrono, fratello, questo è jazz Si inizia a alzare il gomito, il solito per me Stasera dentro al club, sembra ci sia nessuno ma va, sono tutti là, non eh, eh, c'è troppo fumo Bella raga, sui bicchieri un altro giro Guarda che donne, ne ho già una sotto tiro Io la guardo, lei mi guarda, io la sfido Rispondo al fuoco, stupito, dritto a cuore cupido Parlami d'amore, Mario E tutta la mia vita sei tu Baciami piccina sulla bocca piccolina, su Parlami d'amore, Mario Mi piccina sulla bocca piccolina su accendo aspiro fumo fuori accendo aspiro fumo fuori accendo aspiro fumo fuori accendo aspiro fumo fuori la tefa mi guarda la testa che non mi comanda oh sono dolori la banda mi sconta e chi ti chissà che faccia oh vorrei essere clangable ma sembra un Charlotte via col vento inciampandomi mi Duro ma con l'amore di divento scemo So sparare col fucile ratatata, Ma non so fermare il cuore quando fa Tip-tap, feta-stair, ginger roger Voglio parlare mi manca la voce Non sono capace di essere romantico E tu che dici? Vorresti dolci baci, attenzione, i sacrifici Io che curo con le whisky cicatrici Sono un soldato ancora in cerca della sua Marlene Dietrich Mon amour, parlami d'amore Mario E tutta la mia vita sei tu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 Baciami piccina sulla bocca piccolina su Baciami piccina sulla bocca piccolina su